Le diversità culturali, etniche e religiose sono in continua crescita. Quali strumenti hanno le nuove generazioni per affrontarle? Come approcciano i giovani le discussioni sul tema? Quali sono le loro reazioni di fronte al pregiudizio e all'odio espressi sui social? Queste sono alcune delle domande poste nel progetto Dico di No, un progetto che fa dialogare diverse competenze in Fondazione Bruno Kessler nell'anno che FBK dedica ai giovani. La ricerca su religione e innovazione e le tecnologie basate su intelligenza artificiale si mettono assieme per rispondere alle sfide dell'inclusione sociale. Sicuramente il fenomeno dei, dei discorsi d'odio è un fenomeno molto, molto diffuso al giorno d'oggi, soprattutto tra noi giovani. Veniamo sempre a contatto sui social network, per strada vediamo delle persone a discutere, al telegiornale se ne parla molto. E quindi penso che progetti come questo, come il progetto di Godinot, siano molto utili per noi ragazzi perché ci invitano a vedere le diversità religiose, etniche che siano da un punto di vista diverso dove ogni giorno incontriamo magari la donna con il velo, incontriamo tranquillamente gente di colore, incontriamo lo straniero, siamo strapieni di pregiudizi, ma siamo anche strapieni di pregiudizi fra di noi, quindi immaginiamo anche i ragazzi e loro come, come affrontano queste situazioni, quindi portare questo tipo di progetti fa molto bene a loro. Tramite questo progetto abbiamo avuto la possibilità di parlare con gente esperta che ci ha permesso di affrontare l'argomento e superare determinati pregiudizi. In una prima fase abbiamo mappato sui social network la diffusione dei discorsi d'odio. I meccanismi che favoriscono la diffusione di determinati messaggi sono sicuramente legati al contenuto, poi chiaramente dipendono molto dai profili da cui partono questi, questi messaggi. 8Meter è un progetto che è finalizzato allo sviluppo di una piattaforma per il monitoraggio dei discorsi d'odio online. Nel progetto Dico di No abbiamo sfruttato molti dei dati che sono stati raccolti attraverso questa piattaforma fornendo un punto di partenza e di discussione per i ragazzi nelle scuole. In una seconda fase abbiamo avviato i laboratori nelle classi. I laboratori hanno previsto l'utilizzo di uno strumento informatico che ha potuto consentire di lavorare con le ragazze e i ragazzi coinvolti alla costruzione di narrazioni nell'ottica del digital storytelling. Comunix è uno strumento digitale sviluppato da Fondazione Bruno Kessler che si pone come mezzo attraverso cui sviluppare narrazioni in forma di fumetto, combinando quindi sia elementi grafici che elementi testuali. Attraverso Communix gli studenti provenienti da diverse scuole hanno collaborato per lo sviluppo di narrazioni e contronarrazioni sul tema di discriminazioni etniche e religiose. i laboratori si sono rivolti alla trasmissione di informazioni corrette sulla diversità religiosa, eh, sugli stereotipi e i pregiudizi che possono riguardarla e all'analisi eh, dei messaggi d'odio su base religiosa. I dati raccolti da 8 Meter e le storie realizzate dai ragazzi durante i laboratori di Communix sono serviti a strutturare anche i nostri laboratori didattici, dove eh, i ragazzi sono confrontati proprio sulle tematiche emerse sia a livello teorico, quindi sugli stereotipi, la discriminazione a sfondo religioso, etnico e sia sulle loro storie, come loro raccontano questa discriminazione e come la vivono. I nostri laboratori didattici hanno infatti evidenziato una necessità da parte dei ragazzi di essere informati su queste tematiche relative alla diversità religiosa, etnica, soprattutto perché sono circondati dai mezzi di informazioni che diffondono a volte fake news, notizie che alcune volte incitano alla discriminazione e i discorsi d'odio. Dico di no vuole offrire ai giovani spazi di riflessione in cui possano elaborare la loro esperienza e costruire strumenti per comprendere e affrontare la pluralità creando laboratori di allenamento al dialogo dove esercitarsi a fare domande e esprimere il proprio pensiero senza valicare i confini del rispetto per l'identità e la dignità dell'altro rispetto alle lezioni tradizionali il progetto ha dato l'opportunità di offrire un approccio più eh, interattivo nel quale i ragazzi si sono sentiti liberi di esprimere le proprie opinioni e soprattutto si è trovato il tempo per fare questo, cosa che nella pratica, nella didattica quotidiana non sempre è possibile. E forse anche l'utilizzo di comunix è un'opportunità in più attraverso la quale i ragazzi possono esprimersi con un linguaggio che è sicuramente è più vicino a loro. Bisogna sempre fare i progetti, abituare i ragazzi anche a portarli fuori dalla classe, questa già uh, fisicamente è importante, e portarli a ragionare uh, su tematiche che sono molto attuali. I ragazzi hanno proprio delle idee piuttosto estreme da questo punto di vista, in questa classe almeno sono poco portati al confronto, eh, sono piuttosto rigidi nell'opinione che hanno degli altri, in particolare di chi porta proprio culture diverse però sono anche ragazzi intelligenti e con cui si può lavorare per modificare questo punto di vista. In questo senso il progetto sicuramente è stato importante. I social network in questo giocano un ruolo molto importante perché sono i primi disseminatori d'odio e i ragazzi ovviamente sono tra i fruitori ma allo stesso tempo anche i protagonisti della comunicazione online e per questo non devono diventare i nuovi divulgatori d'odio. Il progetto ha contribuito a costruire un'attitudine uh, riflessiva e critica uh, nei giovani coinvolti, un'attitudine che gli consenta di leggere in modo uh, più profondo uh, la società di cui fanno parte, di comprendere le difficoltà legate anche un mondo plurale e di potervisi confrontare con una maggiore uh, competenza argomentativa. Dire di no alla chiusura e all'intolleranza, per dire di sì alla conoscenza, all'incontro e al dialogo. Il Dico di No è un progetto che ci è stato molto utile a, a capire insomma, le diversità religiose, etniche. Ci ha eh, aperto diciamo, la mente affrontando diversi argomenti, utile perché ci ha aiutato a riflettere su cose che magari della vita quotidiana che però non, non ci pensiamo tutti i giorni. E dico di no è stato un progetto utile perché ci ha aiutato a, a conoscere il diverso.